Stai pensando che puoi offrire attraverso il tuo sito dei coupon attraverso cui i clienti possono ricevere degli sconti oppure vuoi offrire delle gift, vuoi far sì che il cliente acquisti delle gift da poter eh, regalare successivamente? Ecco, in questo video ti faccio vedere come. Hai una struttura ricettiva, un bed and breakfast, un agritirismo, un hotel?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 In questo video ti spiego come generare in modo semplicissimo dei coupon validi per offrire degli sconti in fase di prenotazione attraverso il tuo sito web. I coupon possono avere due forme, quella di gift, quindi di regalo, da poter utilizzare una sola volta, oppure possono essere permanenti e quindi essere utilizzati più volte. Questo nel caso si voglia creare uno sconto per un determinato periodo, ad esempio. I coupon sono un ottimo strumento all'interno della tua strategia di marketing perché ti permettono di attrarre degli ospiti attraverso degli sconti in determinati periodi. Vediamo come fare. Nel momento in cui vorremmo andare a definire dei coupon, basta andare su Rate Plains, Coupon. Allora, per creare un nuovo coupon basta cliccare su New, dare un codice coupon mi raccomando diamo un codice abbastanza semplice da poter utilizzare, ad esempio se io voglio creare un coupon per San Valentino lo posso chiamare SU2020. Qui posso definire se è permanente o se è una gift. Permanente significa che posso dare questo codice coupon a tutte le persone che voglio, quindi posso fare ad esempio una sponsorizzazione e definire e eh, indicare che a San Valentino ci sarà un tot di sconto per chi prenota. Oppure può essere una gift, se qualcuno vuole regalare una notte in una stanza la si può fare a mo' di gift. Se si fa a modo gift e il cliente vuole regalare totalmente la stanza al destinatario, allora dovrò mettere eh, la percentuale totale proprio perché è un regalo. Chi prenoterà con questo coupon non pagherà nulla. Se invece voglio fare permanent e quindi chiunque arrivi con questo coupon avrà uno sconto, allora ovviamente devo definire il, eh, lo sconto che voglio assegnare a questo tipo di coupon. Si può definire in percentuale o anche in euro. Posso come sempre indicare tutte le stanze oppure soltanto una stanza e devo definire la validità di questo coupon. Quindi se stiamo parlando di San Valentino ovviamente andremo al 14 febbraio, quindi dal 14 al 15 febbraio. Possiamo anche includere qualche altro giorno, fare, farlo finire il 16. Possiamo anche definire quanti coupon vogliamo che eh, siano venduti. Quindi posso definire ad esempio massimo 10 coupon. Stessa cosa se definiamo la gift. Possiamo indicare quante gift, quindi una, due e così via.